Siamo troviamo qua al Parco Verde, siamo 6.000 abitanti, ci sono 1.203 bambini e adolescenti e ci sono le piazze di spaccio che catturano un po' tutti i bambini di questo quartiere. Lo sport qua al Parco Verde porta comunque per centinaia di bambini la possibilità di vivere diversamente. Attraverso il progetto promosso dalla Fondazione Goli che è la bellezza necessaria, alla WISP, grazie alla WISP stiamo facendo attività sul Parco Verde. Come disse anche una frase famosa Dostoevsky, la bellezza può salvare il mondo, no? Vogliamo intercettare tutti i bisogni del territorio. Con lo sport noi cerchiamo di dare una risposta concreta. Io definisco lo sport come libertà. In campo siamo come una famiglia, uno dipende dall'altro. È un posto dove ti trovi bene con eh, gli amici. Ringraziamo la Fondazione Con il Sud che ci, ha, che, ci ha dato, che ci ha dato fiducia e speriamo da questo progetto di poter innanzitutto rimanere un presidio importante qui a Cavano di Sport Sociale, ma poi di poterlo ecco, replicare anche in altre zone difficili.